Dobbiamo attivare l'ultimo sigillo del ghiaccio. Ehi! Hey, non vorrete lasciarmi qui, vero? Aaron e io resteremo con te. Casomai arrivasse il mostro dell'albero! Andiamo, Trek! È il momento di fare qualcosa di utile. <truh>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 Il tuo piano fa male al posteriore. E ora andrò ad attivare il sigillo. Gormiti.